Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo maglioncino molto sportivo ma anche molto caldo, che io ho deciso di chiamare maglioncino lily. Per poterlo realizzare io ho utilizzato due filati che trovate sul sito Uncinettando con i filati e sono il classico e la chiappa sogni Sapete che di entrambi i colori abbiamo, eh, di entrambi i filati abbiamo tantissimi colori e potete sbizzarrirvi a fare come me, quindi unire due colori diversi ma che si, eh, che si abbinano benissimo tra di loro, o lavorare tono su tono se scegliete il blu potete scegliere l'ottaneo del classico se scegliete il verde c'è cioè il verde del classico oppure potete um, unire diversi colori per quanto riguarda questa taglia che è una taglia s io ho utilizzato 500 grammi di questi filati divisi in 200 grammi della e eh, 300 grammi della classico vi ricordo che entrambi i gomitoli sono da 50 grammi quindi mi raccomando taglia m se lo volete fare uguale al mio della chiappasogni potete non andare a acquistare gomitoli in più perché io dell'ultimo gomitolo non ho utilizzato veramente poco ma dovete andare a prendere almeno un 50 se non anche 200 e eh, un 100 grammi in più del classico taglia l andate a comprare un gomitolo in più del ehm, acchiappassogni 150 grammi in più del ehm, classico quindi tre gomitoli in più come vi ho detto io ho lavorato sia con un 100 del numero 6 che con un 100 numero 5 l'uncinetto del numero 6 mi è servito per fare la parte sotto del maglione perché non lo volevo troppo stretto ma neanche troppo largo quindi ne ho fatto un morbido e um, col 5 sono andata a lavorare la parte superiore e le maniche sapete che io ho delle braccia molto, molto strette quindi tendo a lavorare quindi eh, con a farmi delle maniche un po' più eh, strette. Um, la lavorazione è semplicissima, abbiamo questo effetto diagonale sia qui sul corpo che qui sulla maglia e io vi dico anche un'altra cosa, quando ho lavorato qui il corpo della maglia ho unito un filo della sogni con un filo del classico, mentre le maniche le ho lavorate unendo tra di loro due fili del classico e il collettino che vedete qui, questo qui blu, l'ho lavorato con due fili della sogni Dicevo la lavorazione, questa, questa lavorazione diagonale che vedete, si ottiene ripetendo sempre un giro che ho ripetuto per tutto il corpo e per le maniche mentre la parte superiore della mia maglia io ho preferito fare dei giri di maglia alta per dare ancora più movimento alla maglia e eh, giri di maglie alte sono anche il collo che ho fatto qui in alto Detto ciò, anche questa lavorazione è veramente semplice. Il maglioncino si realizza in poco tempo, anche perché lavoriamo con degli uncinetti abbastanza grandi. Ma vi posso assicurare che avrete poi un maglione bello caldo. Perché io in questo momento ho sotto un top, ma non ho assolutamente freddo. Anche se è un po' forata, il fatto che sia lavorato con due fili quindi tiene molto, molto caldo. Um... E se decidete di lavorarlo mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure se avete acquistato il filato presso la merceria Coletti o sul sito Uncentando con i Filati potete anche taggarvi su Instagram dove mi troverete come Uncentando con i Filati o Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial Realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare lavorandolo insieme: due filati che sono la chiappa sogni e il classico. Due filati, questo è 100% lana, questo invece è un mix tra um, 35% lana, 35% acrilico, 30% poliestere. E li lavorerò insieme. Questo perché voglio un maglioncino bello pesante, eh, che mi dia molto molto calore in modo tale da poterlo indossare quando sopra ho qualche poncio o qualche giacca un po' più leggera allora lavorerò io ah sì, i colori che ho scelto sono il blu e il lilla ma voi ehm, potete fare eh, diversi tipi di combinazioni abbiamo molti colori della chiappa sogni abbiamo il nero abbiamo il grigio scuro il grigio chiaro il rosa che potete abbinare con il eh, rosa, se, se decidete di fare il rosa potreste fare tono tu su tono usando il rosa del classico oppure potreste usare proprio questo lilla eh, se utilizzate il grigio potreste, potreste utilisa, utilizzare del classico il grigio se volete tono su tono o anche il bianco in modo tale da renderlo un po eh, ancora più quel stile un po più natalizio quindi veramente vi potete sbizzarrire io se riesco farò qualche foto e ve lo metterò su facebook eh, sul, per gli tipi di abbinamenti che se con... o su facebook o anche eh, su instagram dove potreste fare diversi abbinamenti con appunto questi due colori allora io ho montato 96 catenelle lavorerò con l'uncinetto del numero 6 almeno all'inizio perché voglio che sotto visto che lavoro due uh, filati uh, che um, sono sottili ma uniti insieme sono abbastanza spessi lavorerò con uncinetto del numero 6 la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 quindi mi raccomando taglia m se dovete andare a fare qualche aumento io direi che dovete aumentare almeno scusatemi sono un attimo persa eccomi dovreste andare ad aumentare di almeno 4 um, 4 motivi uh, tenendo presente appunto il multiplo di 8 per una taglia L. Io direi anche 8-10 motivi, cercate un po' di capire uh, quanto fa lo largo. Ricordate che noi partiamo dal basso, quindi vi dovete misurare o la circonferenza dei fianchi o la circonferenza del seno per capire appunto la parte che avete più larga e da lì montare le catenelle e raggiungere la larghezza che vi serve con il multiplo di 4. Detto ciò, possiamo andare a fare il giro. Che poi il giro che um, il giro uh, che andremo a ripetere però eh, giustamente questo è il giro base poi vi farò vedere il giro dopo che è, come vi ho detto il giro che andremo poi a sempre a ripetere allora e vado a vado a fare in questa maniera realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare altre due maglie alte una e due prendo i fili Salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Entro nella quarta e di nuovo ad affare 3 maglie alte. Una. Prendo il filo, rientro 2. Prendo il filo, rientro 3. E di nuovo prendo il filo salto 3 catenelle ricomincio da capo entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte quindi una 2 e 3 prendo il fili salto 3 catenelle e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime tre maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vi faccio vedere il giro che andremo sempre a ripetere. Allora io vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Per chi non piace avere le 3 catenelle iniziali può anche fare in un'altra maniera. Fa una catenella. rientra nella maglia di base fa una maglia bassa e si alza col filo e poi va a, va a continuare a lavorare questo è per chi non ama fare le 3 catenelle e ora aspetta faccio anche la maglia alta dopo quando poi chiuderà la lavorazione entrerà nel filo qui tirato e andrà a fa o nella maglia bassa dove le piace dove si trova di più e andrà a fare di nuovo una catenella una maglia bassa e tirerà il filo questo è per chi ripeto non ama che si vedano le 3 catenelle quindi l'inizio e fine il giro per come io però adesso torno a fare le 3 catenelle perché così è più facile vedere quindi faccio le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte quindi una e due prendo il filo salto le altre maglie alte vado direttamente dove ho la prima maglia alta del successivo gruppo di tre maglie alte e di nuovo vado a fare tre maglie alte quindi una oh, scusate non sono entrata eccomi quindi una rientro 2 rientro rientro 3 e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado dove ho la prima delle tre maglie alte e vado a fare 3 maglie alte quindi una rientro 2 Il filo rientro 3 ancora prendo il filo e di nuovo vado nella prima maglia alta del gruppo di 3 maglie alte, successivo e vado a fare i tre maglie alte, una, due e tre. Allora, questo è il giro che andremo sempre a ripetere, quindi avremo questa sorta di um, lavorazione in diagonale. Ricordatevi che dovete fare le tre maglie alte entrando sempre nella prima delle tre maglie alte del giro precedente. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questo giro prima di arrivare a fare gli scalfi, quindi a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Ho ripetuto il mio giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi per 28 volte. però dal 24 giro fino al, al 24esimo fino al 28 giro ho cambiato l'uncinetto, passando a lavorare con quello del 5 per avere la lavorazione un po' più stretta. Perché um, sotto mi va bene, com'era morbida, ma sopra la volevo un po' più stretta. Quindi gli ultimi quattro giri li ho lavorati con uncinetto, il numero 5, e continuerò a lavorare con il numero 5 anche sopra mi raccomando questa è solo una cosa mia voi potete anche continuare tranquillamente a lavorare con l'uncinetto del numero 6 una volta fatto ciò sono andata a mettere i miei marcatori e per mettere i miei marcatori io mi sono andata a contare i miei um, ventagli da tre maglie alte e ho messo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 avanti e 12 dietro per un totale quindi nel mio caso di 24 ventagli. Mi raccomando, se voi avete un numero dispari, quello dispari va sempre sul davanti. e ho messo il marcatore quindi tra l'ultima e la prima dietro e tra la prima e l'ultima dietro, quindi 12 avanti 12 dietro e adesso possiamo andare a cambiare punto e a lavorare con, con giri molto più semplici cioè anche questo è un giro semplicissimo ma adesso faremo giri di maglie alte per non continuare a fare questa lavorazione la voglio soltanto sotto e poi devo decidere se la stessa che farò anche per le maniche però devo ancora ben decidere un po' questa maglia che ehm, direzione prendere perché in realtà ero partita che volevo smanicato ora sto pensando di fare un tipo di maglia però un tipo di maglia eh, molto diverso quindi sto ancora valutando un po le cose da fare adesso comunque andiamo a far, vi farò vedere come realizzare la parte dietro la parte avanti adesso come vi ho detto vado a lavorare i giri di andata e ritorno su davanti e andrò a fare una lavorazione molto semplice perché andrò a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta una maglia alta in ogni maglia alta in questa maniera vedete ora mi ritrovo nell'altro ventaglio e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così per tutto il giro fino ad arrivare al marcatore successivo quindi non faccio altro che andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in maniera molto molto semplice in questa maniera sono arrivata al secondo marcatore, vedete terminando con una maglia alta prima del marcatore. Il, il marcatore sta tra i due ventagli della parte dietro e della parte avanti. Adesso mi giro con la lavorazione. Quindi mi ho girato il lavoro e adesso vado a fare il mio secondo giro, che è semplicissimo perché consiste nel realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. E poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta bene questo è il giro che andremo sempre a ripetere solo che io nel giro successivo vi farò vedere che dividerò ancora la lavorazione per creare uno scollo a v sul davanti quindi adesso finisco il mio secondo giro ma nel terzo giro vi farò vedere dove andrò a mettere il marcatore per poter creare il mio scollo a v non vado a fare diminuzioni voglio soltanto separare le due parti uh, perché altrimenti poi lo scollo a V verrebbe troppo pronunciato io non voglio questo quindi andrò a mettere solo un marcatore e mi limiterò a, li a lavorare da destra verso e sinistra senza fare alcun tipo di diminuzione come io devo fare il terzo giro e come vi ho detto sono andata a mettere un marcatore giusto al centro del mio giro mettendo 18 maglie da quest'altra parte e 18 maglie da quest'altra quindi andrò a lavorare adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta sempre per un totale di 18 maglie alte mi raccomando chi si trova una maglia alta dispari mette un marcatore qui e un altro in qui in modo tale da avere la maglia dispari sola e non la va a lavorare lavorando le maglie uguali da questa parte e da quest'altra parte questo solo per chi ce l'ha dispari per chi come me c'ha un numero pari allora divide io ne ho messi 18 da questa parte e 18 da quest'altra parte e andrò a lavorare separatamente le due parti lavorando sempre 18 maglie alte quindi senza diminuzione e vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle dietro non faremo la stessa cosa tutto dritto poi andremo a cucire normalmente le spalle in modo tale come abbiamo fatto un po come il maglione liberty a avere questo scollo però senza aver fatto a senza però aver fatto nessuna diminuzione allora, ho ripetuto il giro per un totale di 9 volte, quindi due sono dritte e 7: cioè, scusatemi, due sono intere e 7 sono separate. Dietro invece, ho lavorato i 9 giri tutti insieme e poi sono andata a cucire le spalle. Per cucire le spalle, io ho cucito per 13 maglie alte, lasciando le ultime 5 vuote, stessa cosa da questo lato, ho cucito per 13 maglie lasciando le ultime 5 senza cucitura, in modo da avere questo scollo a che ha aperto sul davanti adesso possiamo andare a fare quindi le nostre maniche per realizzare la nostra manica io ho deciso di lavorare sempre con l'uncinetto del numero 5 e di andare a fare lo stesso punto della maglia sotto solo che non lavorerò unendo ancora la chiappa sogni con il classico ma lavorerò insieme due fili del classico quindi due lilla in modo tale da dare alle maniche un unico colore, ma ottenere sempre lo stesso spessore e continuerò a lavorare con un certo numero 5 perché voglio una manica stretta, quindi non larga né troppo morbida, mi piace comunque lavorare con il 5. Voi però potete continuare naturalmente a lavorare con i 6, alternare i due fili, invece di fare il lilla come ho fatto io, fare entrambi sempre un lilla e una sogni ma io invece preferisco lavorare con tutti e due lilla. Quindi per andare a fare la nostra la, la, la nostra manica io mi aggancio sempre qui sotto dove ho vedete da questa parte le tre maglie alte da qui le tre maglie alte mi aggancio qui e di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e due. Prendo il filo, salto una maglia alto orizzontale e vado direttamente nella successiva e di nuovo vado a fare le mie tre maglie alte, quindi una Rientro 2 rientro 3 ancora, salto una maglia alto orizzontale. Entro nella seconda e di nuovo ad affare 3 maglie alte. Continuo così per tutto il mio primo giro. Che poi è il giro che andremo sempre a ripetere. Vi farò sapere quanti quanti gruppi di 3 maglie alte ho fatto per tutto lo scollo scalfo e poi torneremo vi farò rivedere di nuovo come fare il primo giro sto per terminare il mio primo giro io ho un totale alla fine di 10 uh, gruppi di 3 maglie alte quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per terminare il mio giro e poi ricomincio da capo e vi faccio rivedere un attimo come ho fatto per fare in modo che non si vedano le 3 catenelle mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa mi alzo con il filo rientro dentro e vado a fare le mie due maglie alte una e due e poi vado a lavorare normalmente le mie tre maglie alte nella prima maglia alta di ogni gruppo di 3 maglie alte quindi ritorniamo a lavorare come abbiamo lavorato in precedenza e continuiamo così alla fine vi dirò quanti giri ho ripetuto ho fatto per arrivare a fare la mia manica ho terminato la mia manica e io ho fatto un totale di 39 giri quindi dall'inizio fino alla fine ho fatto 39 giri, adesso andrò a fare la mia seconda manica e poi vi farò vedere come continuare e poi quindi come terminare la nostra maglia perché manca ancora una piccola cosa da fare. Per Il collo vedete, io ho rifinito facendo tre giri di maglie alte, lavorando due fili insieme della chiappa. Sogni: se per le maniche abbiamo lavorato due fili insieme, del classico, invece per alzare un po' il collo, io l'ho alzato veramente di poco. Ho lavorato tre eh, giri di maglie alte, lavorando una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una maglia alta sopra le cinque maglie alte che avevo, una maglia alta dove ho la cucitura, e una maglia alta sopra tutte le maglie alte dietro, una maglia alta sulla cucitura cinque maglie alte che avevo lasciato libere e ho ripetuto il giro di maglie alte per tre volte lavorando ripeto la chiappa sogno a due fili quindi adesso la mia maglia è finalmente terminata